Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono Tony Gamer, del set ragazzi. Oggi vi spiego come collegare un semplice controller della Switch a Steam. Quindi il metodo è semplicissimo, basta che aprite Steam, una volta aperto Steam, o schiacciate la casetta che sta sul controller, oppure andate qua sopra e si aprirà questa schermata tipo vorresti giocare direttamente sul tuo divano con il tuo controller e eh certo ora questa è come se fosse la schermata della playstation quando andate qua libreria i giochi cose così quindi se adesso vado sopra clicco su impostazioni impostazioni del controller Eccoli qua, qui possiamo selezionare qualsiasi controller che esista in questo mondo. Quindi spegne l'uscita di Picnova conversione PlayStation, Xbox, Switch Pro, Nintendo. Ok, quindi ho messo così, così, configuratore, Switch Pro, usa il layout e i pulsanti Nintendo. Sì, tempo per lo spegnimento del controller, uh, decidete voi, Io ho messo mai. Ok, adesso faccio una breve. Ok, calibra, identifica. Ok, con identifica vibra il controller e calibra invece. Le, cioè la blocca navigazione col joystick, quindi. Questo non vi serve. Usciamo, usciamo. E per chiudere, facciamo così. Esci da big picture. Ok, perfetto. Quindi ragazzi il video finisce qui, una breve, guida su come, una breve guida su come collegare il controller della Switch su Steam. Quindi ragazzi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!